a lei ci richiamo sul palco e iniziamo la nostra chiacchierata visto che poi anche l'orario si presta perché vabbè, ancora c'è chiaro però poi uscirà questo astro che così tanto amiamo così tanto abbiamo sentito nostro e sentiamo nostro così tanto ci ha influenzato ci influenza poi come ricordava prima Chiara Cabassi siamo all'interno della festa della Malvasia, anche per il vino, ecco che si seguono le fasi lunari, quanto è importante appunto la luna. Il tema è Dalla Terra alle Lune, un viaggio cosmico in compagnia di Plutarco, Kepler e Huygens. Quindi la luna, la presenza della luna nella nostra vita, nella vita dell'uomo, l'influenza della luna appunto nella storia dell'uomo ha radici molto molto lontane io non vorrei eh, sembrare reticente no? però poiché <ride> c'è un altro libro che mi sembra che in questi giorni no, eh, potrebbe essere più eh, adatto, che si chiama La democrazia, impossibile forse sarebbe stato meglio non parlare di quello però parliamo pure della luna no? nell'attesa no, che, eh, che arrivi il nuovo governo e poi magari un giorno torno e, e, e parliamo Parleremo anche di, que di, di quel tema lì sì. ma dunque eh, la luna eh, a parte che adesso non è l'ora naturalmente di parlare della luna però non è soltanto la luna che ha affascinato gli uomini eh, fin dall'antichità ovviamente è, è, è la cosa più visibile insieme al sole con la differenza che il sole è meglio non guardarlo no? perché eh, altrimenti eh, arrivano problemi agli occhi mentre la luna è uno spettacolo straordinario e eh, è il primo astro che, eh, che fa veramente pensare perché eh, quando non c'è la luna per esempio nei, nei, appunto, nei momenti di, eh, di luna nuova eh, uno guarda il cielo, vede queste stelle no? e eh, le stelle si muovono in una maniera molto semplice no? cioè una a tempo, eh, oggi non credo che lo faccia più nessuno no? perché abbiamo eh, altre distrazioni notturne no? cioè la televisione, il cinema, eh, la luce elettrica che ci permettono di starcene a casa no? e, e, e ci impediscono praticamente anche con l'inquinamento luminoso di vedere il cielo ma all'epoca quando le uniche due distrazioni erano appunto una al cielo e l'altra quella che permette alla specie di moltiplicarsi no? e di andare avanti e che però richiede un tempo limitato diciamo così no? quindi prima dopo durante no? uno guardava il, il cielo e si accorgeva no? che le stelle si muovono tutte insieme no? di concerto visto che abbiamo qui eh, degli strumenti musicali e si muovono in maniera rotatoria, no? cioè, si può immaginare e subito lo fecero gli antichi che stanno tutte su una sfera, si chiama appunto la sfera delle stelle fisse e questa sfera gira attorno a un asse che è puntato verso un punto del cielo che oggi è la stella polare e che però nell'antichità erano, erano stelle diverse no? perché questo si è poi scoperto in seguito no? l'asse di questa rotazione che poi in realtà è quello della Terra in realtà è, è, si muove no? nel corso del tempo e si muove però molto lentamente nel giro di 26.000 anni no? È la cosiddetta precessione degli equinozi no? che fa cambiare tra l'altro per chi fosse interessato non so tra voi, fa cambiare le, tutte le case del, dell'astrologia quindi noi continuiamo a credere di, io non ci credo ovviamente, no? No, di appartenere perché siamo nati in un certo giorno del, dell'anno, di un mese no? eh, dell'anno, di appartenere a certi segni zodiacali, ma quelli erano i vecchi segni che c'erano qualche migliaio di anni fa. Quindi, chi di voi legge gli oroscopi sappia che sta leggendo gli oroscopi di altre persone, non, non, del, non di se stesso e quindi che, tro, che trovi o no delle affinità con quello che viene detto ovviamente è assolutamente irrilevante. Ma questo per dire appunto no, che le stelle si muovono in maniera abbastanza semplice se uno volesse spiegarle. Apparente ovviamente, perché sappiamo che non sono loro che si muovono, bensì noi che ci, che ci muoviamo, ma questa è una cosa che si scoprì molto dopo. Invece la Luna è, è, è molto interessante interessante perché anzitutto non la si vede sempre, eh, prima di tutto durante la notte si muove no? e si vede chiaramente no, che sale e poi scende, no? ha un movimento che è, che è simile a quello del sole no? e quindi uno può immaginarsi ovviamente no, che tutte e due no, si muovono nello stesso modo, girino entrambe eh, attorno alla terra no? e la cosa interessante è che benché i loro movimenti siano simili è vero che la luna gira attorno alla terra ma non è vero che il sole gira attorno alla terra oggi però è facile dirlo questo però per gli antichi era ovvio pensare che tutti e due questi astri si muovessero in questo modo la differenza tra il sole e la luna è che la luna ha quelle che si chiamano le fasi no? Infatti non a caso anche le persone che hanno delle fasi si chiamano lunatiche no? perché sono fatte in quel modo lì. No? E queste fasi sono strane perché a volte la luna si vede interamente, no? poi a volte si vede in falci, calanti o crescenti e a volte non si vede. E quindi spiegare eh, come mai ci sia questo, eh, questo strano movimento, diciamo così, e questa strana apparenza della Luna è stata una delle grandi scoperte dell'antichità, addirittura eh, la filosofia è nata così, o perlomeno eh, la filosofia che oggi, eh, è diventa, oggi è diventata di moda nel senso che la si chiama la filosofia classica, no? quella eh, cosiddetta la filosofia dell'essere di Parmenide, no? eh, si racconta, questo è Popper che lo che lo spiega così si racconta che Parmenide in realtà sia arrivato a immaginare questa sua filosofia dell'essere che è una cosa niente affatto intuitiva no? perché è l'idea che certo quando noi guardiamo eh, attorno a noi sembra che le cose cambino che ci siano le apparenze no? eh, che, che, so, che, che l'erba cresca che poi secchino e così via ma eh, Parmenide dice eh, sono apparenze per l'appunto no? la verità che sta dietro a queste apparenze è che ci sono delle cose che rimangono eh, immutate no? l'essere per l'appunto no? se volete dei, eh, dei lumi eh, maggiori su queste cose rivolgetevi a Severino no? che eh, da 90 anni no? scrive libri no? su questa filosofia no? senza accorgersi che molte, molta acqua è passata no? sotto i ponti. Ora da dove è venuta eh, questa idea a Parmenide che dietro l'apparenza ci fosse per l'appunto questa, eh, que, que, questa assolutezza, no, questa permanenza? No? Gli è venuta, dice, dice Popper, guardando appunto la luna. Perché prima, per spiegare la luna, il suo grande oppositore, che era Eraclito, no? che era il filosofo del divenire invece, quello che aveva una filosofia sensata, uno dice vedi il fiume che scorre il fiume veramente scorre no? eccetera. No? quando, è, quando è, entri dentro il fiume non ci entri mai due volte nello stesso fiume perché il fiume è cambiato non è più quell'acqua lì eccetera. sembrava la cosa ovvia no? Come mai arriva Parmenide e cambia completamente la filosofia? Perché Eraclito, che era una persona un po' strana, talmente strana che i suoi eh, contemporanei la chiam lo chiamavano Eraclito l'oscuro, no? cioè no. che quando parlava non si capiva niente, era l'analogo di Severino stesso o di Cacciari, no? di tutti questi filosofi no? che se uno legge, boh, dice chissà cosa dicono, no? e chissà perché lo dicono, e chissà se sanno che cosa dicono, eccetera. E l'idea di eh, Eraclito era che la Luna ha queste fasi perché è una scodella, no? Eh, e dentro questa scodella c'è del fuoco, no? E quando la scodella è rivolta verso la terra... No? allora ovviamente noi vediamo il fuoco no? e, e, tra l'altro il fuoco la, la luna sembra d'argento no? il sole si può immaginare che sia un fuoco ma comunque lasciamo perdere no? I filosofi, dai filosofi non si può pretendere troppo tu non sei filosofo no? e non ci sono filosofi qua in sala ma secondo o, o per, me non si offendono non, non lo direbbero solo alla fine si riveleranno no? nella loro essenza no? Così, no? e allora l'idea è quella no? la scodella ti si presenta così e tu vedi la luna piena no? quando la scodella è girata dall'altra parte tu il fuoco non lo vedi perché è nascosto e quindi quella è la la luna nuova, no? e mentre si gira, no? ne vedi solo una parte, no? perché la scodella si piano piano no? si oscura, no? ed è una teoria abbastanza balzana. No? E L'idea di Parmenide invece fu una vera e propria scoperta scientifica, noi tutti lo ricordiamo oggi per quelle sciocchezze sulla filosofia dell'essere no? contrapposta al divenire, che interessano appunto a quei quattro gatti che ho già nominato, no? eh, mentre invece la vera scoperta no? è stata che ma il motivo per cui la luna cambia le sue apparenze è perché eh, anzitutto non brilla di luce propria, questa è già un'affermazione abbastanza eh, pesante, no? perché il sole no? si può immaginare che sia un fuoco che brucia, no? mentre invece la luna effettivamente no? non, non dà questa apparenza. Quindi brilla quando è illuminata dal sole, no? però poiché si muove no? attorno eh, alla terra, lei è una sfera e la sfera è sempre uguale. Non è che cambi la forma della, della Luna, cambia soltanto la posizione reciproca della Terra, della Luna e del Sole, e allora a seconda di come sono disposti questi astri, certo che se il Sole sta dietro a noi, noi siamo in mezzo e la Luna ce l'abbiamo davanti, allora la Luna è completamente illuminata ed è quella che chiamiamo la Luna piena. No? Se invece al contrario, no? noi eh, siamo da una parte, la Luna è in mezzo e il Sole dietro, noi siamo accecati, diciamo così, eh, in maniera un po' in oggi sappiamo che è un problema legato al fatto che la luce si diffonde nell'atmosfera no? comunque l'idea è giusta, no? se la luna sta tra noi e il sole allora noi non la vediamo e vediamo soltanto il sole e quella è la luna nuova e man mano che si muove ne vediamo una parte o un'altra no? però la cosa interessante è che le fasi lunari sono apparenti non è che la luna cambia, no? la luna è sempre uguale, sta lì con la, la sua sfera, no? quello che cambia è la sua posizione e no? la sua illuminazione. E allora poi dopo Parmeride eh, estrapolò da questo fatto no? che ci sono apparenze, le fasi, no? e c'è un'essenza, un essere no? che è la sfera della luna e disse ma allora tutte le cose saranno così. No? Quindi anche dietro alle apparenze della nostra vita quotidiana, che sembra che le cose cambino, però dietro c'è qualche cosa che rimane. E oggi, di nuovo, sembra una cosa un po' ingenua, ma se uno la interpreta in maniera sensata, cioè scientifica, no? eh, allora queste diventano le, i principi, di, eh, le, le, le cosiddette leggi di conservazione. Quando studiamo a scuola no, ci insegna la legge di conservazione della quantità di moto, la legge di conservazione dell'energia, eccetera, che ci dice certo l'energia per esempio cambia, si trasformano da potenziale a cinetica, eccetera, però la somma di queste due energie rimane fissa, no, la quantità totale e ce ne sono tante, anzi la scienza in parte no, è proprio quello, cercare di vedere che cosa rimane immutato, dietro alle apparenze no, che sembrano invece eh, dirci che le cose cambiano quindi a partire appunto da un'immagine così banale come potrebbe essere la luna no, e poi nasce questa idea di Parmenide dell'essere e poi gli scienziati rendono sensato quello che è l'intuizione poetica no, diciamo così, non dico insensata, appunto una scintilla che poi però genera un fuoco no, così vogliamo fare questo viaggio, visto che c'è un viaggio descritto in questa pubblicazione vogliamo farlo anche cercando, insomma, possibilmente di, di arrivare un po' a tutti di sintetizzare, perché sono tanti eh, gli spunti che possono arrivare da questo libro eh, cercando appunto di raccontare quella che era la visione di Plutarco quella che era la visione di Keplero e quella di Huygens quindi ci spostiamo in diverse epoche, anche visioni completamente differenti tanti errori che, vanno, ovviamente, che, che poi sono stati evidenziati, ma comunque c'è il fascino di questa, di questa fascinazione stessa nei confronti della Luna. Ma anzitutto dovrei spiegare come mai quei tre personaggi no? e non magari altri tre o no? perché tre e così via la cosa interessante perché è una storia strana c'è cioè, anzitutto agli inizi di tutto questo c'è Plutarco Plutarco era un personaggio straordinario era un sacerdote del tempio di Apollo ad Delfi, era un, un grande scrittore di storia, no? è passato alla storia per quelle che si chiamano le vite parallele, ebbe l'idea di raccontare la storia dei greci e dei romani attraverso i grandi condottieri i grandi eroi, i grandi politici diciamo così, personaggi no? che avevano segnato la storia e di farlo in maniera parallela questo per insegnare ai romani che in fondo loro credevano di aver scoperto tutto ma ripetevano quasi soltanto quello che era già stato fatto dai greci no? perché poi i personaggi hanno un certo numero finito di tipologie no? e già c'erano con i greci ora quel libro lì ha veramente cambiato il mondo occidentale perché è stato un libro che tutti hanno letto, ed eh, è, è stato letto non soltanto nelle scuole, no? ma anche e soprattutto da coloro che poi effettivamente sono diventati condottieri, capi di Stato, eh, ministri, politici e così via, fino praticamente alla, alla fine dell'Ottocento. Quindi oggi Plutarco è abbastanza dimenticato, non lo si studia più, non lo si legge più, eh, i tempi cambiano così, no? però una volta i tempi cambiavano più lentamente. No? E quindi effettivamente lui è vissuto nel, tra, a cavallo tra il primo e il secondo secolo della nostra era e per quasi due millenni no? questo libro effettivamente ha ispirato moltissime persone, una delle quali per esempio... È, è, è, è stata beh ce ne sono state tantissime no? insomma ma adesso eh, eh, quello che a me interessa no? è, è, è stato Keplero Ora, Keplero viene 1500 anni dopo praticamente, 1300-1400, cioè alla fine del 600 Keplero, un giovane studente, va a scuola no? e gli capita di leggere un dialogo però di, di Plutarco, che non ha a che fare con le vite parallele, perché dopo aver scritto quest'opera straordinaria e sterminata, sono 2000 pagine no? di, eh, di racconto, Plutarco ha anche scritto un'altra opera sterminata, che in realtà è una collezione di, di dialoghi, di saggi, eh, di... Su, su tutto, perché bisogna essere vegetariani, per esempio adesso queste cose ritornano di moda, quindi Adelphi per esempio ha ripubblicato questi piccoli dialoghi e così via. No? E, eh, oggi eh, quella collezione viene chiamata moralia, perché eh, di, ce n'erano un 10 di questi dialoghi, molti sono andati perduti, ne rimangono un'ottantina, ma una parte di questi eh, erano dialoghi morali, eh, che parlavano appunto di morale, di etica, eccetera. E colui che ha editato, che ha curato la collezione secoli fa, no? era evidentemente interessato a quelli no? e quindi li ha chiamati Moralia, no? anche se poi moltissimi parlano di tutt'altro. No? E uno di questi dialoghi si chiamava La faccia della luna. E allora ecco il motivo no? per cui eh, c'è il legame con la luna. E che cosa raccontava Plutarco in questa faccia della luna? Raccontava, eh, cercava di spiegare... Per quale motivo la luna sembra una faccia quando noi la guardiamo? Infatti la sera, se noi andiamo a vedere la, la, la faccia della luna, ci accorgiamo che ci sono delle macchie su questa luna no? che sembrano messe co come due occhi, un naso, una bocca, no? visto da lontano, fin dall'antichità evidentemente, dava questa impressione. E allora la sua idea è di raccontare, cercare di spiegare perché la luna sembra una faccia e eh, lo fa, ed è questo l'interesse oggi per noi di leggere questo dialogo, lo fa raccontando le varie teorie che c'erano all'epoca. Qualcuno pensa eh, che, per esempio, no, che queste facce siano eh, de, de, dei laghi no, per esempio, o dei grandi eh, specchi d'acqua no, che riflettono la luce in maniera diversa, no? altri invece hanno teorie diverse, qualcuno pensa che la Luna sia evanescente no, e che quelli siano semplicemente la refazione no, di, eh, di, di questo gas, oggi noi diremmo, no, di cui è fatta la Luna, eccetera. Ma così facendo, Plutarco ci racconta quello che gli antichi credevano o sapevano. Del, della scienza dell'epoca no? ed è interessante perché moltissime cose sono andate perdute no? quindi è anche un dialogo storico che ci dice che cosa sapevano eh, i greci e poi i romani perché lui viveva all'epoca dei romani no? di queste cose ma Keplero lo lesse appunto verso la fine del, del 600 e del, del 500 e gli, gli piacque moltissimo questo dialogo, anche perché eh, Plutarco era, non era perfetto, no? oltre, tutto era un sacerdote, quindi già men che perfetto, no? ma oltre ad essere un sacerdote era anche un filosofo, no? E questa è una doppia imperfezione. No? Poi faceva il letterato no? così, che non è un, una perfezione, ma perlomeno non è un demerito, no? Diciamo così. E alla fine di questo dialogo ci mette dentro anche tutte le questioni mitologiche, no? quindi in particolare c'è cioè, tutta la reinterpretazione ad esempio del mito del ratto di Proserpina no? attraverso eh, il, eh, le fasi lunari. No? E si scopre che gli antichi a volte forse raccontavano dei miti perché volevano divulgare anche delle scoperte scientifiche, appena detto quella di, di, di Parmenide, no? cioè dietro a queste immagini o a questi eh, racconti che se uno li legge senza eh, avere la visione storica possono sembrare ingenui da una parte, sciocchi dall'altra, no, eccetera. invece forse si nascondevano eh, delle, delle, delle teorie anche interessanti questo risale in realtà a Pitagora, perché è stato lui che ha inventato l'idea che ci sono due tipi di pubblici no? C'è il pubblico come quello che abbiamo questa sera qui, che eh, loro chiamavano degli uditori, no? di quelli che vanno alla sagra no? del paese, poi si, sono stanchi dopo aver gozzovigliato per ore, no? eh, mangiando eh, le prelibatezze del luogo, si siedono un momento no? su delle sedie che sono state messe lì a disposizione no? e stanno a sentire quello che uno dice. No? Eh, sono gli uditori, appunto, come quelli che vanno a un concerto, no? Così, che sentono con le orecchie. No? E i greci li chiamavano acusmatici. No? l'acustica e appunto no, la scienza del suono no? ma poi ci sono invece quelli che vogliono imparare il mestiere no? e eh, oggi li chiameremo i dottorandi no? quelli che vanno a fare il dottorato a scuola, all'università o anche semplicemente gli studenti no? che vanno a imparare no? Così. e eh, il mestiere all'epoca no? eh, si chiamava matesis è no? l'apprendimento del mestiere e coloro che erano gli apprendisti di un mestiere si chiamavano matematici quindi Pitagora inventa il nome di matematico, ma non per coloro che vogliono imparare la scienza dei numeri o anche quella, perché poi quella era quella che insegnava lui, però più in generale quelli che vogliono apprendere un mestiere, no? cioè sono gli apprendisti, diciamo così, stregoni direbbero gli, i filosofi, no? perché poi la scienza è così. E eh, quest'idea no? di rivolgersi a due pubblici diversi usando ovviamente due linguaggi diversi, perché se mi rivolgo ai matematici, agli apprendisti, parlo di matematica, gli faccio le dimostrazioni, eccetera. Se mi rivolgo però invece agli acusmatici, agli, agli uditori, racconto delle storie, no? E allora anche Plutarco faceva così, no? Quindi racconta, ci spiega come molti miti fossero le storie divulgative che nascondevano forse no, un sapere più profondo no, e più concreto anche. No? E eh, proprio perché racconta queste storie che Plero viene influenzato. No? E allora eh, gli viene l'idea di scrivere anche lui eh, un racconto di questo genere, di fantascienza però. Ormai la scienza è arrivata no? con lui, con Galileo, no? quello è il momento, no? fine Cinquecento, inizio Seicento, anzi eh, Borges, grande scrittore eh, sudamericano, diceva eh, questo. questo libro di cui adesso parlo di Keplero è stato il primo racconto di fantascienza perché prima si faceva fantasia fantasy lo si chiamerebbe oggi per esempio l'ariosto ci va sulla luna ma come ci va con l'ippogrifo no? eccetera no? Eh, prima ancora Luciano no? che scrisse questo dialogo questo racconto che si chiama la storia vera anche lui no? va su, sulla luna come ci va beh ci, so, ci sono delle persone che stanno su una nave ad un certo punto un turbine le prende no? c'è un uragano le porta là Beh, quella è fantasia, no? come quei film di Spielberg, no? più o meno, la stessa cosa. No? Mentre invece no? Keplero, che è uno scienziato, dice io racconto un racconto fantastico, però ci metto dentro della scienza. No? E scrive un racconto di fantascienza. E questo racconto si chiama Somnium, il sogno. No? Ed è un sogno in cui lui racconta questo bambino, che è lui tra l'altro, no? che ha una mamma, che sembra un po' una strega, una fattucchiera che fa delle strane cose e che fa queste magie e cerca di portarlo o di evocare degli spiriti che lo possano portare sulla luna eccetera. Tra l'altro questo racconto lo fece finire male perché è talmente chiaro che lui sta parlando in maniera autobiografica, sua madre fu accusata veramente di stregoneria quindi lui dovette abbandonare il, il lavoro che stava facendo per qualche anno e dovette difendere sua madre del processo di stregoneria e riuscì a scagionarla appunto e però ovviamente ha no, perso un sacco di tempo no? e questo racconto rimane e però è ispirato talmente a Plutarco che lui disse quando eh, lo si pubblicherà lui non lo pubblicò mai e fu pubblicato poi postumo dai figli e dice quando lo si pubblicherà vorrei che fosse pubblicato insieme al libro di Plutarco perché è come se fosse il seguito no? e che cosa fa lui? è una cosa molto interessante perché Plutarco aveva già scritto un racconto su come gli uomini vedono la luna no? e allora lui si immagina dice facciamo una cosa diversa, andiamo sulla luna e chiediamoci come noi vedremmo la Terra vista dalla Luna. No? E lo vuole fare perché ovviamente essendo un copernicano no? vuole, vuole in realtà no, raccontare come è fatto veramente il mondo. No? Cioè vuole raccontare che la Terra si muove. No? E come fa a raccontare che la Terra si muove? La cosa più semplice è che dice andiamo sulla Luna no? e immaginiamoci di vedere la, la Terra dalla Luna. Ora uno dice capirai che problema, no? Cioè la Terra dalla Luna si vedrà in maniera simmetrica a come si vede la Luna dalla Terra, no? Quindi la sera, no, non c'è sera ovviamente, no? Ma si alza ad un certo punto, no? poi si abbassa, no? quindi eh, c'è un periodo in cui c'è questo moto no? della Terra nel cielo della Luna no? e poi ci avrà le fasi, nello no? stesso modo, no? Ma lui dice non è mica così. Tanto per cominciare lo spettacolo è completamente diverso, perché la Luna dalla Terra la vedi in bianco e nero, no? Mentre invece la terra dalla luna la vedi a colori, perché la terra no, c ha, c ha gli oceani, ha le grandi foreste, eccetera, quindi è colorata, quindi è il passaggio dalla tv in bianco e nero alla tv a colori. Poi è molto più bella, no? perché è il passaggio dal piccolo schermo al maxi schermo. Perché la Luna è molto più piccola della Terra, la Terra è molto più grande della Luna. No? Ovviamente sono la stessa affermazione, ma vista da due punti di vista diversi. La Terra è circa tre volte e mezzo in diametro, il raggio, eh, quello, quello della Luna. Quindi la sua superficie è dieci volte, no? perché è moltiplicata per, per pi greco, il no? raggio quadrato per pi greco. No? E quindi è un pallone enorme, no? colorato. E poi, soprattutto, la cosa più bella no? è, è questa che è, uno dice: ah. Come mai noi vediamo la faccia della Luna sempre? Beh, quello è abbastanza chiaro, no? Perché la Luna dà sempre la stessa faccia alla Terra, no? Il che vuol dire che non soltanto la Luna gira attorno alla Terra, ma gira anche su se stessa, solo che gira piano piano, no? E ci mette esattamente lo stesso tempo a fare un giro su se stessa di quanto ci mette a farla attorno alla Terra. E questo è il motivo per cui la faccia che noi vediamo è sempre la stessa. Ma se questo è vero, no? Come d'altra parte è vero, perché lo vediamo, no? La faccia è sempre quella... Allora, se la, terra da se, se la Luna dà sempre la stessa faccia alla Terra, dalla Luna la Terra noi la vediamo fissa. Quindi è lì, enorme, fissa nel cielo della Luna. Non si muove, non va su e giù. È più o meno alta a seconda di dove ci troviamo sulla Luna rispetto all'equatore, diciamo lunare, no? Se siamo ai poli, no? Se siamo all'equatore. Però è lì ferma, enorme, colorata. E c'è ancora un problema, però. Ed è il fatto, no? Che proprio perché noi la luna non la vediamo, perché eh, eh, no, eh, eh, la vediamo ogni notte ma non ogni giorno, eh, la, la terra sta girando su se stessa, ci mette circa 24 ore, dico circa perché in realtà poi dopo si deve allineare, no? quindi sono 24 ore e 50 minuti, e se noi fossimo seduti così no, sulla luna come degli astronauti e guardassimo la terra, la vediamo meravigliosa, colori enormi, che gira su se stessa nel giro di 24 ore possiamo vedere tutti i continenti no? vediamo l'Africa, no? l'America, eh, l'Australia no? e così via è uno spettacolo veramente straordinario e lui ha questa idea straordinaria no? di raccontare le cose in questo modo e così facendo ci spiega moltissime cose sulla luna no? molto interessanti molte delle quali eh, nemmeno a scuola oggi ce le spiegano perché era un fior di astronomo e così no? ma perché c'era un terzo? C'è un terzo che si chiama Huygens, che è una persona meno nota di, eh, di, di Keplero e di Plutarco, che però è stato il più grande scienziato tra la morte di Galileo, che è eh, nel 1642, e il momento in cui arriva il libro di Newton. 1687, che sono i principi a matematica, l'opera che cambierà il mondo, la storia, no? perché lì nasce veramente la scienza, no? la scienza matematizzata che è poi quella che diventa la tecnologia, no? il nostro mondo è così grazie a quel libro lì. No? ma tra quei quasi 50 anni che ci sono tra la morte di Galileo e il libro di Newton no? il più grande scienziato in Europa e nel mondo quindi no? era questo signor Huygens, olandese, no? il quale eh, era anche lui ovviamente un coperdicano no? ormai era verso la fine del Seicento è venuto appunto no? nella seconda metà del secolo mentre Galileo e Keplero erano nella prima metà e eh, anche lui legge eh, Plutarco, legge Keplero e dice, ah che bello perché non lo continuiamo questo dialogo, questo racconto di Keplero che già era la continuazione di un racconto di Plutarco e cosa possiamo fare di nuovo? Beh, uno ci ha fatto vedere la, terra, la luna dalla terra, l'altro ci ha fatto vedere la terra dalla luna e Huygens dice io vi faccio vedere un'altra cosa perché? perché lui ormai era un astronomo di seconda generazione no? e i, primi, i primi pianeti li aveva visti proprio bene al cannocchiale Galileo aveva scoperto le lune di Giove per esempio eccetera ma col crescere dei cannocchiali e quindi della potenza no? Del, dell'astronomia Huygens che si faceva lui i cannocchiali, si faceva le lenti eccetera perché una volta bisognava farsi tutto no? ha dei cannocchiali più potenti guarda Saturno no? e scopre una cosa straordinaria non soltanto scopre il primo satellite di Saturno che Galileo non aveva mai visto eh, che si chiama Titano no? il più grande satellite poi Saturno ne ha tanti in realtà ne hanno una sessantina poi Cassini ne scoprirà altri quattro e così via no? comunque il primo l'ha scoperto Huygens ma scopre soprattutto o meglio capisce che quello che Galileo non aveva capito, Galileo aveva guardato Saturno, si era accorto che era un pianeta strano, l'aveva chiamato pianeta trigemino, cioè un pianeta come se fossero tre insieme, dice sembra quasi una di queste... Eh, di questi, eh, come si possono chiamare quei piatti dove si mettono le minestre, no? sì. che hanno due, due, due impugnature no? e poi il, il, eh, la pentola diciamo così, al centro. No? Sembrava che ci fossero delle impugnature, ma non si capiva. E fu che sa capire, che dice, ma guarda che strano, sembra che questo eh, Saturno abbia degli anelli, cioè qualche cosa intorno no, fatto ad anello. E che cambia ovviamente durante l'anno di Saturno, che dura ovviamente 30 anni nostri, no? eccetera, quindi è complicato da seguire. No? E, e, eccetera. Il primo che li vide questi, questi anelli fu Cassini, poi, il nostro eh, astronomo italiano, no? grande antagonista ovviamente di Huygens, perché erano loro no? che si contendevano il, eh, la vista di, di Saturno. E allora Huygens scrive una continuazione del dialogo di Keplero, del racconto di Keplero, dicendo. Vediamo su Saturno e vediamo come si vede il cielo da Saturno, perché questa volta ormai lo sappiamo nel frattempo quando lui lo scrive erano già stati scoperti gli altri satelliti, ce ne sono cinque addirittura. Quindi non è come la Luna che ne abbiamo una, poverina noi, no? Giove già ne aveva quattro, ma là su Saturno ce ne sono cinque addirittura, oggi sappiamo sono 60 eccetera, no? quindi c'è tutto un via vai nel cielo, no? Tra l'altro questi satelliti sono tutti diversi fra loro, no? cioè ciascuno ha le sue caratteristiche. Ad esempio, Encelado, peccato che non possiamo vedere le immagini perché Encelado è un pianeta ghiacciato, no? completamente ghiacciato. Ma poi ci fu una sonda che, che, che è morta pochi, anni fa, pochi mesi fa: si chiamava la sonda Cassini-Huygens. Che li hanno messi insieme, no? che ha avuto una missione durata quasi 12 anni, no? in giro attorno a Saturno, sono passate da tutte le parti, ad un certo punto è passata vicino a Encelado, l'ha fotografato, si è visto questo pianeta completamente ghiacciato, ma passando vicino al suo bordo ha visto che questo pianeta aveva come dei geyser, sputava a vapore, no? e quindi si è capito che sotto il ghiaccio in realtà c'è dell'acqua no? e c'è dell'acqua calda perché ovviamente no, deve essere riscaldata per poter esplodere come se fosse una pentola a pressione no? e quindi oggi sappiamo che sotto il selado c'è un enorme oceano no? di acqua e poiché pensiamo che la vita sia nata anche sulla terra negli oceani oggi si pensa che quello sia uno dei possibili luoghi no? in cui c'è la vita no? quindi cose meravigliose e eh, ci sono tante altre cose soprattutto si possono vedere ma prima di tutte Huygens pensava gli anelli come si vede eh, come si vedono gli anelli eh, in un pianeta che ce l'ha oggi sappiamo che anche Giove ha gli anelli però sono molto radi quindi si vede poco no? E lui se lo immagina, dice supponiamo di essere qui su Saturno, no? cosa vedremmo? Vedremmo questi anelli così nel cielo no? ovviamente, solo che eh, li vediamo a volte no? quando la fase è giusta, ma se Saturno sta tra il sole e gli anelli fa ombra su questi anelli, quindi se ne vede, si vedono gli anelli a un certo punto ne manca un pezzo e poi si vede l'altra parte, ma in questo pezzo che manca non si vede assolutamente nulla. Perché gli anelli ci sono e bloccano ovviamente l'immagine delle stelle, no? è come se fossero uno schermo tra, eh, tra, tra chi è sul pianeta no? e, e le stelle. Quindi lì c'è buio pesto proprio, non c'è una stella che si vede. Nel resto del cielo splendono le stelle anche perché no? eh, si sì, è nello spazio e così. Poi ci sono questi anelli colorati, è una cosa meravigliosa. E allora questi tre... Queste tre opere scritte a distanza di, di, di, di 1500 anni una dall'altra, le, le, le ultime due dalla prima, scritte a un secolo quasi di distanza eh, le, le ultime due che in realtà sono come la continuazione di un racconto e raccontano prima la luna, quello che noi sappiamo della luna fin dall'antichità, poi la terra e il sistema copernicano, poi il sistema solare e così via. E a me è venuta l'idea di metterle anzitutto insieme anche per realizzare questo sogno del povero Keplero che, che come dicevo prima chiedeva che, di, di essere pubblicato sempre insieme a Plutarco e la cosa straordinaria è che non, non è stato mai pubblicato insieme a Plutarco quindi tra il sempre e il mai perlomeno una volta no, metterli insieme ma soprattutto oggi abbiamo un vantaggio enorme che è quello che possiamo vedere le foto di cosa loro dicono perché abbiamo avuto appunto le sonde abbiamo la fotografia ovviamente no? abbiamo la stampa colori no? e quindi eh, l'idea è stata di, di far vedere questi, di, di, di, di, di, di tradurre questi dialoghi in modo che eh, con una lingua che, che si adattasse al giorno d'oggi no? perché eh, ovviamente loro parlavano no? eh, linguaggi strani no? il greco uno e il latino de, gli altri due no? poi soprattutto di commentarla di far capire quante delle cose che loro dicevano, soprattutto Plutarco, erano sbagliate, perché eh, ovviamente il tempo non è passato in vano, no? E quante invece delle cose che loro dicevano come ipotetiche, no? Poi in realtà si sono verificate effettivamente, erano quasi profezie, no? Scientifiche. E poi soprattutto le cose che loro raccontavano oggi le possiamo vedere, no? E allora questa è stata un'impresa, un libro un po' strano ovviamente, no? perché mette insieme tre dialoghi diversi, no? tre, tre racconti diciamo così, diversi, eh, classici di scienze, no? illustrati, commentati, ed è un analogo di quello che ho già fatto qualche anno fa, in un altro libro molto diverso, però della stessa concezione che è la traduzione di, eh, eh, del Dererum Natura, no? di Lucrezio. Perché quello è un altro libro straordinario, che non c'entra con quello che stiamo dicendo adesso. No? però è un libro straordinario per me, per due motivi. No? Perché anche Lucrezia era un poeta, poverino. No? Che scrivevano <ride> scriveva, in latino, però. No? E oggi chi legge più le poesie latine? Chi legge Al più classico le classicole versioni no? le fanno sempre. Sì, eh. le fanno sempre, però, come diceva giustamente Primo Levi, no? le, fa, le fanno fare soltanto perché sembra poesia latina. No? E invece non c'entra niente la lingua di Lucrezio la cosa interessante di Lucrezio è quello che lui racconta e sono due gli aspetti che a me hanno affascinato quando lo leggevo in traduzioni tra l'altro eh, fatte purtroppo da traduttori professionisti no? i quali, di, perché dico purtroppo? perché i traduttori professionisti vogliono rendere esattamente no, quello che uno eh, stava dicendo cioè traducono non soltanto letteralmente ma addirittura cercando di riprodurre no, il, la struttura della lingua no, il che, che andava bene in quella lingua lì ma se uno traduce in questo modo, poi dopo quando lo legge qualcun altro, no? e ovviamente diventa una cosa illeggibile, no? È una cosa soltanto per gli addetti ai lavori, no? io ne avevo letto un paio di traduzioni con le dita che mi prudevano uh, no? e poi soprattutto i traduttori classici hanno un piccolo difetto no? che, sono, che so, stasera mi sono fatto amici credo, no? No? come diceva eh, eh, nel, in un altro libro l'ho messo no? che il Dizionario della stupidità che vedo qua giù no? eh, eh, agli, poiché nel Dizionario della stupidità appunto ho fatto la stessa cosa facendomi molti amici, no? ho messo come, come citazione iniziale una frase di Johannes Brahms che come forse voi sapete era un compositore ma con un carattere abbastanza no, difficile no, eh, irsuto no? e allora si racconta che lui una sera andò a una festa no? e quando stava andandosene via no, eh... Prima no, no, la festa continuava, lui se ne stava andando Sulla porta di casa disse Se ho dimenticato di insultare qualcuno chiedo scusa no? cioè, <ride> <ride> E questa sera sto facendo la stessa cosa no? Sui con, poveri, eleganza, insomma, con eleganza, con eleganza. No? Sui poveri traduttori Ma per qual è il difetto a parte gli scherzi dei traduttori Che ovviamente devono essere degli esperti di greco o di latino Sono dei classicisti no? Quando però un'opera parla come quella di Lucrezio di scienza spesso guardano le foglie no? i classicisti e si dimenticano della foresta, no? non capiscono nemmeno bene quello che sta succedendo e leggendo queste traduzioni a me, che invece apparteneva all'altra parte, interessava poco la struttura no? del verso eccetera, mi interessava quello che mi sembrava di capire che Lucrezio stesse dicendo e il libro di Lucrezio è straordinario, come ho già detto tante volte e non ho ancora spiegato in che modo in due sensi, il primo è che è un libro di divulgazione scientifica, lui vuole spiegare come è fatto il mondo, e racconta come è fatto il microcosmo, gli atomi, come è fatto il cosmo a misura d'uomo, come lo vediamo noi, e come è fatto il macrocosmo, sei libri, due due due, no, messi in questo modo. E quindi riletto oggi, la cosa interessante è andare a vedere quanto aveva capito effettivamente, non solo lui, ma il suo tempo del mondo, e raccontare quanti scienziati si sono ispirati a Keplero ma i più grandi Newton per esempio Maxwell eh, e non solo gli scienziati Marx ad esempio che ha fatto la sua tesi di laurea voi pensate su che cosa l'ha fatta? l'ha fatta sugli atomisti appunto su Democrito, no? Epicuro e, e, e Lucrezia no? e allora spiegare questo cioè tradurre questo libro prendendo ovviamente le traduzioni dei traduttori no? ma rimettendole no? diciamo così no? in circolo scri scrivendola come se fosse uno di noi che parla oggi no? in prosa quindi lasciando perdere la poesia no? Così. E la seconda cosa, devo dire la verità personalmente, eh, Lucrezio era un anticlericale, no? ce l'aveva con le chiese, non è che fosse un ateo, perché il libro di Lucrezio inizia con un inna venere meraviglioso, no? eh, talmente meraviglioso che quando poi i preti se ne impossessarono, eh, eh, prima di, pro di proibirlo questo libro, no? eh, nell'interregno decise, dice ma facciamolo diventare un inna alla Madonna, no? perché intanto la Madonna no? basta cambiare il nome, no? così, così come gli inni che lui faceva a Epicuro divennero inni fatti a Cristo no? e così via, delle preghiere addirittura, no? però eh, non, no, non amava le religioni istituzionalizzate no? le chiese e poiché forse qualcuno sa anch'io non amo molto no, queste cose due, due motivi c'erano no, per, per prendere in mano Lucrezia no, e cercare sì, di, di, di, di, di così. e quindi ho fatto, fatto un'operazione simile a questa in cui c'è la traduzione davanti a, a fronte ma poi invece di mettere il testo a fronte come fanno questi traduttori che se uno sa leggere il testo a fronte evita di leggere il traduttore, no? quindi è inutile allora ho fatto un commento no, di nuovo a Lucrezia, quindi sono due cose che gli editori insomma hanno storto molto il naso no? perché no, poi, li, la poi la Pubblicati, ma poi ho dovuto dare, pagare il fio però, perché scrivendo il dizionario della stupidità o oh, la democrazia non esiste. Vabbè, eh, ho fatto un. diciamo così. No, un, è stato un, un viaggio. Associazioni libere come quelle, come quelle che a pagamento si fanno sul lettino dello psicanalista. oppure uno stream andato, of consciousness più o meno. È? lo stream di flusso di coscienza. Fl flusso di coscienza alla Joyce, per esempio, o sì. alla Tolstoi, perché poi il primo flusso di coscienza. Tutti noi lo identifichiamo con Joyce, no? ma se uno legge, se riesce a arrivare alla fine, perché quei libri lì sono lunghi, no? i libri di Tolstoi, ma se si arriva alla fine di Anna Karenina, nell'ultima parte, quando lei esce ormai da casa o sea, ¿no? Non siamo, noi, non, non siamo siamo noi, non siamo noi. No, per saltare in no no, no, no, siamo no, tranquilli. Che sarà la, il finale no, <ride> eh, scoppiettante di questa. Per colpa dell'ira dei filosofi? Ah, cioè, degli dèi, credo <ride> no, a questo punto, no? perché non credo che i filosofi abbiano potere sull'elettricità, mentre invece, forse gli dèi, se ci sono, sì. No? E, e, dicevo, quando lei esce di casa, no, Anna, no? e ormai eh, sta andando verso la stazione, dove poi si butterà sul treno, non credo di svelare il segreto no, di, no, questo, di, questo, so. eh, di questo libro, no? E, eh, è proprio un flusso di coscienza perché lei eh, si, si sentono i pensieri che ha dentro e poi si vedono ogni tanto le immagini così a brandelli di quello che guarda intorno e così via ma Joyce l'ha detto lui stesso no? che in realtà non l'ha inventato lui il flusso di coscienza ma come vedete invece noi lo usiamo no? questo flusso di coscienza per passare da una cosa all'altra io amo di più il lettino dello psicanalista perché ce l'ho anche con gli psicanalisti no? ecco <ride> eh, c'è qualche psicanalista <ride> per caso credo che ormai abbiamo coperto, abbiamo coperto tutte le proprie che ci sono, ma gli psicanalisti perché, eh, insomma, sono, sono veramente dei letterari. Loro, loro sì che fanno letteratura fantastica, solo che, che va benissimo se uno la presenta come letteratura fantastica, ma se la presenta come, eh, come una cosa reale, no? non parliamo poi come addirittura una cosa scientifica, eh, allora no. Eh, sai come la, eh, il Nabokov, no? che era scrittore che è diventato famoso soprattutto per Lolita, appunto, è no? uno che scrive: Lolita, certo, eh, insomma, no? e poi dopo. Gli, gli psicanalisti no, si buttano sul, sul, sul suo cadavere no? e lui ce l'aveva a morte con gli psicanalisti e diede tante definizioni di loro, la chiamava la psicanalisi eh, voodoo, no? eh, lo stregone viennese lo chiamava Freud perché quello era uno stregone no? ma la definizione più bella che diede alla psicanalisi è la psicanalisi è una cura che consiste nello spalmarsi miti greci sulle parti intime no? e in effetti è così, no? un, po di, un po' di edipo, no? un po' di, di giocasta, di, no? di, di elettra, di tutto questo queste cose qua Vabbè, bene abbiamo spaziato su tutto però vedo che l'ora è abbastanza tarda non so se vogliamo fare facciamo fare qualche domanda a me una piccola curiosità ehm, ha spiegato eh, come è stata la genesi di questo libro ma all'interno di questo libro eh, c'è un capitolo un qualche cosa che comunque l'ha incuriosita nel momento in cui stava scrivendo si è accorto di essere catturato da, da quello che stava raccontando maggiormente rispetto ad altro altro che catturato, se ci fosse qui mia moglie smetterebbe le mani nei capelli perché mia moglie che insegna scienze, che quindi queste cose le capiva no? e io che cercavo, che credevo di essere uno scienziato, ma essendo un povero matematico, quindi no? sapevo soltanto lo strumento eccetera, ma per capire le cose che spiegava, soprattutto che plero, ma ci ho messo settimane o mesi, e i ragazzi i poverini, i figli suoi no? di, di, di mia moglie no? e in realtà, eh, a volte facevamo dei viaggi così, no? e io davanti con lei che discutevo, no non è così io ho capito come sono le cose allora basta, basta non se ne può più uno quindi altro che catturato sono stato stregato da quelle cose forse non è la risposta che ti aspettavi cioè le pagine che mi hanno No, no, eh, ma va stregato. benissimo, va benissimo. Però, eh, molto di più appunto no? proprio catturato no? è stato fine, preso dal daimon proprio, allora eh, dal, eh, dal daimon quello... <ride> beh tra l'altro, eh, eh, per chi di voi ha letto, perché Daimon è quello che Platone racconta che Socrate avesse, no? era una cosa che gli diceva, no? era una voce interiore no? che gli diceva cosa non fare, perché lui dice quello, non diceva mai che cosa fare che è un motivo molto ovvio no? anche i comandamenti sono quasi tutti non fare questo, non fare quell'altro eccetera perché Perché è ovvio che cos'è il male no? ma nessuno sa cosa sia il bene no? Quindi nemmeno Dio no? Invece poi adesso e quindi quando ti, dicono, quando ti dicono no? No. non fare quello, non fare quell'altro no? si può dire ma fai che cosa no? quello è molto più difficile e il Daimon cosa ci dice? ci dice che Socrate era uno schizofrenico perché oggi chi ma certo, oggi chi sente le voci no? eh, quello lo prendono no? non è che gli, lo, lo eleggono a maestro, no? Dei, dei giovani no? e come, come è stato fatto con Socrate. Cioè, sentire le voci è, è, è il caso tipico no? della schizofrenia c'è cioè, addirittura un signore che consiglio no? eh, che si chiama James eh, che ha scritto un bellissimo libro e si chiama Il crollo della mente bicamerale e lui ha letto soprattutto l'Odissea e l'Iliade no? eh, cercando di andare a fare dell'archeologia no? di capire qual era la visione del mondo dei greci antichi eh, persone stranissime, questi greci, no? i quali non si stupivano che uno, come Omero, raccontasse che si cammina per la strada e ad un tu sei solo e ad un certo punto ti Appare Palla di Atena che si comincia a parlare, no? cioè, voglio dire, come potevano credere a cose di questo genere? E Jane sostiene che erano tutti schizofrenici i greci dell'antichità perché all'epoca c'era quello che si chiamava appunto la, la mente, lui la chiama la mente bicamerale, no? cioè una specie di divisione no? della visione della realtà. C'era il principio di realtà che, in cui tu facevi le cose che. Della, della vita reale, ma poi c'era questo modo fantastico, no, così. e oggi questo, questa visione ce l'hanno secondo James, solo più gli schizofrenici che continuano appunto a mescolare no, queste cose, a sentire le voci no, eccetera, io ho conosciuto uno schizofrenico molto famoso che tutti voi avete sentito nominare, che si chiamava John Nash, che è il protagonista di Beautiful Mind, del famoso film no, che è stato per tanto tempo in manicomio no, ovviamente, o in, in strutture no, così, psichiatriche, eh, torturato lui diceva no, con, con questi elettroshock eccetera, poi ha avuto una remissione spontanea, ha vinto il premio Nobel per l'economia, è diventato il protagonista di, eh, di questo film e così via è venuto tante volte in Italia, l'abbiamo portato al festival di Roma di matematica per tre anni, no? abbiamo fatto tante conferenze e io lo stuzzicavo un po' perché mi piaceva sapere, no? e, e, e una volta abbiamo parlato del, di Socrate appunto, no? e del Diamond, no? e lui mi ha detto guarda, insomma, sentire le voci non è mai un buon segno, no? e, dice, e soprattutto, no? e dice, e di, se uno le sente consiglio di non dirlo, a meno, a meno che non si tratti di qualcosa di religioso, Magari allora se dice se ho sentito Padre Pio la Madonna lì va bene, perché allora poi dopo si entra in un altro eh, ambito. Si entra in un altro ambito, ma è meglio forse chiudere qua. No? Io mi scuso del fatto di dire di, di chiudere, ma purtroppo eh, sono arrivato qui eh, si, si è stato preso in, subito. In, in un lungo, no, in un lungo eh, viaggio che oggi mi porta su cinque treni no? eh, e, e due macchine per, per arrivare e qui e andare. E purtroppo deve andare, abbiamo il treno tra non molto, quindi dobbiamo scappare. Ma comunque. Giusto una domanda se qualcuno dal, tra il pubblico ha qualche cosa da chiedere, io porgo volentieri il microfono. In particolare la signora che si è rifiutata, che... rifiutata di... Cristiana si Cristiana, chiama? Cristiana, sì. Cristiana obbligata, quindi io cedo il microfono a Cristiana per una domanda. Grazie. Cristiana è obbligata soprattutto per il nome che porta, visto che... No, allora adesso la faccio, le faccio creare un altro nemico, ma parliamo piuttosto di quelli che pensano che qualcuno sia arrivato dalla o dalle stelle verso di noi. Cosa ne pensa lei di tutte quelle teorie? Cui... Tu scendi dalle stelle? Eh, no, no, no, gli alieni, ah, gli alieni ma sono uguali. Perché eh, sa, esatto. poi alla fine sono due facce di una stessa medaglia. Eh, la cosa interessante è che alla fine, per non uscire dal seminato, è che alla fine di questo libro, in, nel, nella terza parte, che è la parte di Huygens, beh, lui ha questa visione Visione estremamente eh, generalizzata no? Del, dell'universo e dice ma eh, se noi guardiamo le stelle no? ci accorgiamo che le stelle sono esattamente come il sole o meglio il sole non è nient'altro che una stella questa è una cosa che è, è, si è capito proprio in quel secolo Huygens è uno dei primi che ci dicono che il sole è una stella come tutte le altre no? Copernico non lo faceva, non lo faceva ancora Galileo Kepler era lì no? a metà Huygens è il primo che lo capiva e allora che cosa capisce? Capisce che aveva ragione Giordano Bruno quando diceva che le stelle effettivamente sono come sistemi solari che hanno attorno a sé dunque pianeti, ormai tra l'altro queste cose si sono veramente scoperte, sapete che la sonda Keplero che è, notate come queste sonde poi hanno preso i nomi proprio di queste persone la, la sonda Keplero che gira attorno al sole su un'orbita simile a quella della Terra e quindi sta più o meno vicina a noi, sta fotografando e, e controllando decine di migliaia di stelle e ne ha già trovate ormai migliaia che hanno pianeti molte hanno sistemi planetari addirittura molti di questi sistemi planetari sono simili al nostro, hanno dei pianeti che sono nella zona abitabile, non troppo vicini alla stella dove si bruciano come Mercurio, non troppo lontani dove si ghiacciano invece come Giove o Saturno, no? bensì a metà, no? eh, hanno eh, grandi oceani come quelli che dicevamo prima, addirittura no? su Encelado, su Europa che è un satellite di Giove no? e così via, e quindi effettivamente il fatto che ci siano delle forme di vita altrove ma è praticamente sicuro no? su questo, quindi gli alieni veri sono quelli, no? ora che poi questi alieni poveri eh, di fantasia e di scienza come quelli di Spielberg che uno crede che gli alieni ci abbiano sei dita no? oppure che abbiano un'antennina qui ma quelle sono parodie no? De, di quella che è la vera fantascienza e visto che prima ho citato Primo Levi eh, in un dialogo con Tullio, con, eh, con Tullio Regge Primo Levi disse proprio quello la fantascienza oggi, la vera fantascienza è la scienza perché quella che si chiama fantascienza è povera fantasia e pessima scienza no? ma la vera fantascienza è la scienza che presenta delle immagini che sono quello che noi chiameremmo fantascientifiche perché sono così al di là no? e sicuramente quella degli alieni quelle delle forme di vita no? saranno eh, l'argomento poi del, del futuro di questi anni proprio perché con queste scoperte ormai siamo entrati in questa nuova era appunto, no? De, della vita eh, extrasolare no? e, e, e, e ovviamente ovviamente no, extraterrestre, però ovviamente è una cosa ben diversa da quelli che dicono ah, sono arrivati gli alieni, no? le stelle dei Maia li rappresentano, Gesù è sceso dal cielo appunto anche lui, tu scendi dalle stelle no? e così via, c'è molto di più della scienza di quanto si possa immaginare. Allora grazie ringraziamo per... Pier Giorgio Di Freddi, la possibilità di acquistare il libro presso lo stand della libreria appunto Volta Pagina, grazie davvero per la sua presenza questa sera ed è stato un piacere ascoltarla, fossero sempre così i momenti di divulgazione. E Soprattutto abbastanza brevi, perché io spesso purtroppo quando vado poi parlo per due ore e credo che molti direbbero fosse sempre così, no? che no, se la cava... Secondo me che sarebbero se rimasti, eh? dico la verità. Grazie davvero Grazie e buon proseguimento.